Ciao amici, Antonio Castrignano dal Salento per invitare tutti gli amici salentini, italiani e spagnoli che hanno voglia di un super concerto pizzicato e tarantato di venire il 25 di maggio a Valencia, Etno Music Festival 2023 perché ci balla la pizzica, non muore mai Un bacio, ti aspetto